Bea cosa dici dell'ultima spazzolata? Ti mancherà Ultima pulizia per la scudona ragazzi È l'ultimo giorno con questa macchina Lavori forzati Tutto, Non aspira niente Sottopagati anche Oggi mi viene consegnata finalmente l'auto nuova Però non voglio perdere troppo tempo e non voglio farvi rimanere troppo sulle spine Finiamo di aspirarla, torniamo a casa e ci vediamo dopo la sigla già con l'auto nuova Ragazzi nel video dove vi ho detto che ho comprato un'auto nuova non ve l'ho neanche mostrato, non vi ho neanche detto cos'è, vi ho tenuti sulle spine, mi avete insultato perché non vi ho fatto vedere l'auto, ma in questo video ho deciso di non tediarvi troppo, infatti vi presento la mia nuova auto. Ma ci fai? <ride> ma ragazzi, ma mi pare che compro un Audi. Un Audi? Ma non posso comprare un Audi. E Audi gli ho messo una pietra sopra. Belle, eh? Tutto quello che volete. Ma mi spiace, ma la pomata ancora io non me la metto la mattina. Ragazzi, in realtà questa è l'auto di mio papà. Audi TT 3002 V6 del 2006. È veramente figa, sembra di essere su un go kart rigidissima. L'unica cosa che è minuscola, ragazzi. Adesso vi spiegherò. Perché vi mostro quest'auto. Prima vi ho detto che davamo l'addio alla Skoda. In realtà no. Quella macchina lì la terremo in famiglia. Perché i miei genitori volevano proprio cambiare auto. Siccome questa è troppo piccola ragazzi. In realtà cosa abbiamo fatto? La mia Skoda la darò ai miei genitori. Loro in cambio mi hanno dato questa TT. Che il concessionario di Pistoia dove ho acquistato... La mia nuova auto mi ha valutato abbastanza bene E quindi abbiamo deciso di fare questo scambio con i miei genitori di queste auto Per compensare il valore della mia Skoda L'ho spiegato bene, giusto? Sì. Alla Bea dispiace molto Chiediamo via la TT perché è, gli piace molto come auto Ma ragazzi è giunto il momento di avviarci verso Pistoia Per andare a ritirare veramente la mia nuova auto La Bea rimane a casa e poi vedremo la sua reaction Viaggetto comodo Sarai contento di prendere una macchina più grossa adesso, no? Sì sì sono sì. contento la macchina Non è bene questa Siamo arrivati Tiro eh, è bella incazzata È bella incazzata Ragazzi um... A vederla davvero è tutt'altra cosa che in foto. Colore secondo te? Colore. To, to, topperia sì. eh, Sono son proprio mo morbidi, i sedilini in alcantarino. Guarda che bello. Non mi devo allontanare dalla tua faccia, sennò la spoiler. Allora, ragazzi, c'è l'accensione della macchina. Mai sentita accesa, eh. Ah, però ah, <ride> puoi denotare il sorriso, è un bel rumorino. Bel romorino, Stupendo Meglio dell'Audi <ride> Ok ragazzi Ieri eravamo troppo emozionati Ci siamo completamente dimenticati Di filmare la macchina Di mostrarvela Ce cioè, l'abbiamo provata Vi giuro Che nella mia testa non c'era il filmarla Ma noi abbiamo ancora fatta vedere Però adesso basta tenervi sulle spine Vi presento la mia nuova auto i got problems on oh, problems on oh, problems on oh, problems on oh, problems on oh, problems I solve them I run through the money, depression be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm, I'm going through something That's why I ain't calling Rollin' progression, it's all that I wanted the Hyundai i30N Ragazzi Magari tanti di voi non conoscono questa macchina Ed è proprio per quello che l'ho presa Io non volevo comprare una classica Audi, Mercedes, BMW Che sì, molto belle eh, assolutamente Ma viste, straviste, riviste Volevo un'auto sportiva Concepita proprio con l'idea Di emozionare e soprattutto Che non si vede spesso in giro Qualcuno di voi ci ha azzeccato L'avevo letto nei commenti Ho dovuto stare schiccio Non mettere nessun like di qua di là 280 Cavalli trazione, di... eh, trazione anteriore. Meglio posteriore che fai driftate, meglio 4x4. Ragazzi, vi consiglio di provare quest'auto a trazione anteriore. E capirete che anche la trazione anteriore può essere molto ma molto divertente. Ho deciso di prenderla di questo grigio, perché l'azzurrino ce l'hanno tutti su questa macchina. Quindi volevo qualcosa di diverso. E mi piace, devo dire che è assolutamente figo. Molto molto incazzata così è la macchina di Batman. I cerchi, ragazzi, sono veramente incredibili per essere di serie è, è pazzesco. Francesco. Sedili sportivi con anche la N che si illumina dietro la schiena, veramente una figata unica. Volante molto particolare perché trova due tasti che accendono la vera magia di quest'auto. Allora ci tengo a precisare che nessuna modifica è stata fatta a quest'auto, questo è il rumore a valvole chiuse, ragazzi. Adesso, invece, sentite premendo il tasto magico sul volante con la bandierina a scacchi che cosa succede? Non l'avete capito In camera non renderà perché l'ho sentito anch'io dal telefono e non rende È pazzesco che Hyundai sia riuscita a fare una macchina di stock, di base, con questo scarico E la cosa incredibile è che quando schiacciate questo magico tastino La macchina cambia volto Da daily car sportiva passa ad auto da, da corsa, da rally Siccome in video so perfettamente che non rendono né le prestazioni né il sound di questa macchina Filmiamo un po' di reazione di alcune persone Che mi deve far vedere la sua macchina nuova E ieri quel bastardo del Toto è passato sotto a casa mia senza farmi vedere la macchina Arriva il mezz'acqua Non è lì. ancora arrivato eh il bastardo è toccarà qui Toto dove sei? Vediamo quanto la sento arrivare Non è questa qua perché è un'utilitaria Non è la Jeep Per adesso non sento niente Sento qualcosa di strano Adesso la sento Sento la macchina che arriva Aspetta dai, like, oddio, sento un rumore Eh, Sento del, del suono molto croccante oh, Guardala là <ride> Madonna mia eh, eh. <ride> Che cazzo di casino fa zio? <ride> Ma what the fuck Oh ma ti sentivo dalla... Non sei uscito dalla super eh. ma, Però provo a sgasate Madonna raga Bro Ma che cazzo di casino fa? È originale? Eh! Croccante direi Mamma mia Ops Eccola Se non ti da tutto il giorno a fare così Questi? <ride> un Ma in realtà è anche silenziosa se voglio Ah, si facendo apposta qui Guarda, eh, senti, adesso non fa più rumore, senti Oh, attento lì davanti Senti, non fa più rumore fa meno male. Eh. Invece vedi, guarda, basta schiacciare questo magico tastino, guarda, eh Tu lo schiacci e accade la magia, senti Tana se ti incolla Dio caro <ride> <ride> Ma se lo faccio cervello! Basta! All'inizio ho detto, vabbè dai, sta andando. Poi il morcello ha iniziato andare di Cristo, però... Eh. Eh, esatto, è quello che ho fatto anch'io quando l'ho ritirata uguale, ero lì che rideva il bacio ah. Approved faccio... tutti i Basta, Vedi, questa macchina ti mette un sorriso. Ti metto in sorriso che sono Sono cose che siamo fermi Devo schiacciare? Vai schiacciare, vai vai, sono pronto Porca puttana Ma c'è un certo punto che io Inizio a non leggere Vecchia Va di più della Mini Quella che abbiamo provato a re. Porca troia va di più della Mini Eh no, va Questa è solo trazione anteriore ma eh si? Sì? non sembra una trazione anteriore oh cazzo ma è incredibile come faccio ad avere tutta questa trazione anteriore madonna si tiene trazione anteriore non va hanno detto no non ho io sotto trazione anteriore tira giù un po' il finestrinello madonna sono capodanno figlio assoluto divieto di pochi Sì c'è cacciato hai visto beh dai la vuoi provare Che sei eh, Segui per questo no te la facciamo provare subito a launch control niente cambio pilota ma c'è già la piedata attenzione si toglie la giacca il mignolino per sudo vent'anni ho abituato all'apertura della scoda Eccoci, eh. sì. Eccoci qua. Eccoci qua Comunque vado in giro tranquillo Sotto sì. certo, va che io non so usarlo in, auto, in queste palette del cazzo guarda. Sì, C'è cioè il un acceleratore, Le palette mettiamo Vai metti in D Madonna No ma non vedo niente davanti Come sei? Messa? Sei sopra il volante via. Occhio. Okay. Sì vabbè ci sta Vai Aspetta attiviamolo Devi schiacciare giù tutto l'acceleratore E molli il freno It was at this moment that he knew. He fucked up. Quel buco lì non l'avevo visto io, eh. io. Sì che speriamo di non aver fatto niente. No. no. Ha preso un po' la secca. Eh, adesso ci fermiamo a vedere. Le mine della vita. Davanti, non no c'è niente, 0 00. Cioè, a me è bella, eh, però mi fido relativamente. No no che figata Toto Bella cazzo A chi gliela devi far provare adesso? A Ivan? E eh, non c'è Non c'è mai quel coglione non Ivan Non ci sei mai Anche quando ti chiamo io non ci sei Porca putt' Che cazzo vuoi zio? Sono qua Non per i coglione che se mi fa incazzare fra fisce ma te lo dico io Mighi sì. l'ho recuperato Vengo a prendere anche voi se non mettete like al video capito? Bastardi. Ah giusto E poi mi hai insegnato Mi su Instagram Esatto me l'hai insegnato zio, poi, tutti che mi chiedono Ivan ma perché te c'è così tanti follower rispetto agli iscritti? Perché lo dice quindi Ma ragazzi seguiamo, su Instagram eh. Io col cazzo che la guido così schiacciata. Se non, non l'hai presa, non l'hai mai provata. Non l'ho mai provata. Io l'ho presa così. Ah, Vuoi provare a cambiare te? Con le palette? No, no, non me la eh, sento. Così devi cambiare te? No, no, no. Mettila no. mettila che cambia da sopra. No, no, non no. cambia, esplode. Se no, tieni bene il volante come ti ho detto io. Prova a ah, schiacciare e rilasciare l'acceleratore. Quante cazzo scoppia? Ma perché? Va bene, e adesso riposteggio, faccio l'arretto sì. e scendo Non è ancora grattato giù? No Poi che grattacca Il di cremo di gomma mm, Che profumino Complimenti Ragazzi quindi che dire di quest'auto Non potevo fare acquisto migliore Rispecchia proprio il mio carattere devo dire Tra l'altro gli ho anche già cambiato i loghi Logo nero e logo nero Spero di avervi intrattenuto con questo video Ma soprattutto spero che vi sia arrivato il messaggio Che se volete comunque realizzare un vostro sogno Come il mio sogno era comprare un'auto un po' sportiva Fino a qualche anno fa Non ci sarei mai riuscito Invece col tempo piano piano riuscite a raggiungere questi traguardi Non sono traguardi di vita Ma sono piccoli sfizi che ci si toglie volentieri Come vedete di fianco Ancoli c'è ancora la mia scodana appunto proprio perché l'ho data ai miei E io continuerò ad utilizzarla proprio perché devo portare la moto in giro col carrello e quella macchina lì al gancio Niente ragazzi e io vi saluto che Mi vado a fare ancora qualche sparo Con la bestia